Ritrovare è una bella parola. Per un bibliotecario, per un archivista, per uno che insomma di mestiere mette a posto le cose e le mette via, ritrovare è una parola portafortuna. È il motivo per cui lavoriamo. Ritroviamo un titolo in un catalogo, un libro su uno scaffale, una vecchia foto in un vecchio faldone. Per farlo abbiamo metodi consolidati, i nostri figli d'Arianna. I bibliotecari costruiscono reticoli, che legano per esempio gli autori alle opere, ai soggetti, alle classificazioni, e così via, di nodo in nodo. Gli archivisti, invece, preferiscono gli alberi, nelle cui forme sempre più sottili vedono fondi, serie, fascicoli, unità archivistiche in successione gerarchica. Ed è di sicuro perché ho sempre molta confusione in testa, che ho amato da subito per converso il lavoro quieto, metodico, preciso, che si fa in archivio e in biblioteca. Creare accessi, creare legami, anche il gergo della professione mi piace. E più di tutto mi piace l'idea di contribuire a creare le condizioni perché chi cerca trovi. Ma non si tratta soltanto di mettere a disposizione informazioni puntuali, bensì di guardare con grande curiosità a quella specie di immenso cantiere brulicante in cui la storia e la memoria si costruiscono vicendevolmente e le parole e le immagini di storie personali si intrecciano in modo a volte imprevedibile nella storia collettiva. Scegliendo questo lavoro sono partita anni fa alla volta di una città diversa dove ora vivo e credo sia perché ci sono tante cose e tante persone che non ritroverei più tornando sui miei passi che questa parola ritrovare mi commuove. E mi sono emozionata quando all'inaugurazione del rinnovato Palazzo San Daniele fra i primi ad arrivare sono stati alcuni ex allievi di scuole ospitate in quegli stessi locali nel corso del Novecento. La miliardi Paravia, il Bodoni, erano tornati per ritrovare alcuni luoghi della loro vita e per raccontare a qualcuno come fossero cambiati. Certo i luoghi cambiano e le strade attorno ai quartieri militari raccontano il destino comune di altri edifici sette-ottocenteschi che esaurita la funzione originaria si sono trasformati in punti di raccolta della memoria l'anagrafe centrale, ex regio manicomio, l'archivio di stato, sezioni riunite, un tempo ospedale luoghi di separazione che sono diventati luoghi in cui si riunisce la memoria di tutti e infine Palazzo San Daniele con noi archivisti e bibliotecari, a immaginare la sua nuova sala di lettura. Abbiamo desiderato che entrare qui fosse ritrovare le parole importanti del presente e della nostra storia recente. Guerre, migrazioni, Europa, lavoro, democrazia. Le parole che escono quotidianamente dai giornali e dalla televisione, ma collocate in un contesto che permettesse di avvicinarle e pensarle con calma, di intrecciare magari conversazioni. Noi, intanto, continuiamo a lavorare attorno a quelle parole, cercando di farne degli strumenti e di non dimenticare che sono dei problemi. Ma soprattutto aspettiamo curiosi di ascoltare quali altre voci si aggiungeranno alle nostre e quali altri racconti avranno il loro posto nel grande cantiere della memoria.